L'immagine che più si confà per Paolo Pasolini è quella di un intellettuale profondamente impegnato, un artista a 360 gradi che ha sempre cercato di portare alla luce verità scomode. Pensiamo al caso Mattei o ai ragazzi di vita delle borgate romane. Quindi quanto è importante ancora oggi riflettere sui perché della sua morte, portare alla luce questa che è una verità veramente scomoda. Quindi quanto in definitiva è giusto fare questo, soprattutto è giusto per la memoria di Pasolini. Sicuramente è giusto, perché Pasolini appunto, è un intellettuale a 360 gradi che si muove all'interno del suo tempo, bisogna ricordarselo il tempo di Pasolini, eh, eh, sono gli anni 60 e gli anni 70, anni importantissimi per l'Italia, anni pieni di violenza sicuramente, anni pieni di eh, come dire, compromessi, ipocrisie, cambiamenti, trasformazioni, tradimenti, un sacco di cose. E Pasolini è un intellettuale che da una parte riesce a raccontare la filologia della lingua friulana, la poesia più alta e contemporaneamente però anche il tempo che lo circonda in maniera molto molto concreta. Io penso sempre che Pasolini è un intellettuale del quale mi fido, mi fiderei perché sono sicuro che dice quello che in quel momento crede, non qualcosa che non dettata da non so, ipocrisia di partito, oppure partito preso o pregiudizio, perché lo racconta lui proprio, no? qual è il suo metodo? Il suo metodo è quello della verità, si mette lì e la racconta. Poi magari dopo non sarà d'accordo neanche con se stesso perché capirà altre cose. Ecco, all'interno di, di quegli anni lì e dell'Italia, che sono anni che poi sono anche quelli di adesso, non è mai cambiata, sapere perché un uomo come quello muore in quel modo lì eh, diventa raccontare un pezzo della nostra Italia. Allora ragionare sulla sua morte, la morte di un poeta sì, ma anche di un poeta civile, in anni come quelli, in quel modo lì significa ragionare sull'Italia, sull'Italia che lui stava descrivendo, per cui è importantissimo. E, diciamo, politicamente, dunque, politicamente scorretto, 2015 è appena iniziato, quindi un commento su questa rassegna. È sempre bello ovviamente perché ci sono sempre un sacco di temi che sono di un'attualità sconcertante purtroppo, cioè, tutte le volte che ci mettiamo a pensare ai temi che vorremmo affrontare anche magari sei mesi fa, no? l'anno prima ci accorgiamo che sono di un'attualità strettissima, il che vuol dire che siamo necessari e, e in più è sempre interessante, Dibattiti da una parte sono dibattiti interessanti, dall'altra c'è un interesse che percepisci forte no? da parte della gente che ci segue sia lì, in sala, sia sul web e anche sulle discussioni che avvengono dopo per cui io sono sempre contento di essere qua e spero di esserci anche l'anno prossimo spero di raccontare cose meno attuali, cioè di metterci lì e raccontare cose di cui non frega niente nessuno perché non avvengono più, purtroppo non sarà così